Organizzatore di, di questo incontro. Poiché è stato evocato il termine radicale, mi permetto di rammentare l'origine nobile di questa, di questa parola, che, che viene da Marx, eh, ed è, si trova precisamente eh, nella introduzione alla filosofia del diritto di Hegel, e radicalen il termine tedesco, eh, equivale a afferrare le cose alla radice. Quindi giustamente mm, Luigi ricordava eh, che radicale non significa estremista, ma andare seriamente e profondamente alla radice dei, dei fenomeni. Io molto brevemente, quanto mi concede il tempo assegnato, mi, eh, cercherò di, di rammentare eh, la questione della rappresentazione più che della eh, rappresentanza, perché eh, il modo in cui un popolo eh, si rappresenta, eh, un popolo, un gruppo sociale, un territorio, eh, incide poi sulla possibilità di progettare il futuro. Ora, il mezzogiorno è per eccellenza... Eh, il, il pezzo di paese più eh, gravato da stereotipi nel corso, nel corso della storia. Eh, ricordo, non faccio la storia degli stereotipi, ma ricordo eh, almeno l'ultimo e più grave, quello eh, elaborato da Umberto Bossi e, dalla, e della Lega Nord, che eh, ha messo insieme Roma Ladrona e il Sud che vive alle spalle del nord produttivo, ehm, uno, uno stereotipo e una campagna denigratoria che ha cambiato eh, la percezione del mezzogiorno a livello di opinione pubblica nazionale, ha eh, perfino, a, a mio avviso, naturalmente in, in concorrenza con altri fenomeni, eh, sia culturali che economico-sociali, ha alterato la, diciamo l'atteggiamento del, dello Stato nei confronti del mezzogiorno, le politiche di sostegno e così via. Ha, ha veramente capovolto eh, l'immaginario nazionale nei confronti eh, di, questa parte, di questa parte del paese. Aggiungo, eh, eh, il, diciamo, la citazione mi serve per introdurre anche un'altra considerazione: che la stampa si è accodata a questa. Mh, diciamo, a questa rappresentazione per esempio ricordo che una decina di anni fa in uno dei suoi tanti editoriali domenicali eugenio scalfari eugenio scalfari ancora direttore di repubblica credo o forse, o forse no era, era diventato presidente di fondatore, presidente di Repubblica, ha eh, eh, affermato negli ultimi, testualmente negli ultimi 50 anni nel mezzogiorno non è cambiato nulla. Si tratta di un'affermazione grave perché questo significa che allora è inutile, no? se nulla è cambiato nel mezzogiorno è inutile spendere soldi, è inutile investire, è inutile eh, perché è una popolazione irridemibile eh, che non riesce a... a come dire, ad avere in mano il proprio destino e quindi va lasciata a se stessa. Pensate un'affermazione del genere quanto favorisce no, eh, diciamo, il ciarpame ideologico che sta dietro all'autonomia, al progetto di autonomia differenziata. Una cosa gravissima, quindi noi dobbiamo, dobbiamo naturalmente capovolgerla, questa rappresentazione del nostro mezzogiorno, eh, se vogliamo entusiasmare, come diceva come diceva Luigi prima. E Allora, per fare questo, naturalmente la via che è stata intrapresa da alcuni, come la, il neoborbonismo, non vale perché, eh, per esempio, il libro di Pino Aprile, che giustamente è stato, è stato demolito da un nostro compagno, Pino Ippolito, che ha pubblicato per la terza il, il fantastico eh, Regno delle Due Sicilie, è un libro che denuncia anche delle cose giuste, ma pieno di inesattezze, di errore, di invenzioni, eccetera, che naturalmente poi non reggono alla critica eh, storica e, e che costituiscono, costituiscono un danno. Invece eh, noi dobbiamo eh, rappresentare intanto il nostro passato per i suoi meriti. Noi, eh, tanto, per restare, tanto per restare a Napoli, eh, la quale è stata rappresentata per secoli come un paradiso abitato dai diavoli, questo perché eh, nella, nella città Bellissima, era un paradiso. Era considerato un paradiso, e c'erano tanti poveri, tanti poveri che sciamavano per le strade. Eccetera. Ma poi la ricerca storica ha mostrato che in tutte le grandi città, Parigi e Londra, esisteva lo stesso fenomeno perché le grandi città eh, calamitavano i poveri delle, delle campagne, perché nelle grandi città c'era sempre qualche cosa da buscare per, per la sopravvivenza, anche per chi era reietto, privo di lavoro e così via. Allora, noi non dobbiamo rappresentare, dobbiamo essere eh, critici nei confronti degli aspetti negativi del nostro Mezzogiorno, del nostro, del nostro territorio, ma dobbiamo ricordare intanto che esistono tanti sud, non esiste un sud solo, esistono tante realtà. Ci sono realtà arretrate, realtà dinamiche, no? Eh, realtà, eh, diciamo, dal punto di vista culturale, asservivaci e, e all'avanguardia, altre eh, più opache e così via, ma no, non siamo di fronte a una realtà, a una realtà in, in forma. Inoltre dobbiamo ricordare... Piero, un... due minuti, grazie. Scusa. Va bene. Allora, eh, chiudo ricordando, ricordando un aspetto... Eh, noi abbiamo da valorizzare un grande patrimonio che è la nostra tradizione agricola eh, in fondo dimenticata partata eccetera quando, quando noi eh, poniamo il problema delle aree interne dei, delle, dei paesi abbandonati eh, delle, delle zone inselvatichite e così via, della fuga della popolazione, dobbiamo porre il problema di una rinascita dell'agricoltura che significa rinascita e anche della possibilità di un'industria fondata sulla trasformazione agricola. E' credo che non ci siamo andati, questo è un convegno stupendo, guarda. Cosa? Cosa? Niente, c'è stato una, un inserto imprevisto, mm. abbiamo già tolto. Hai un minuto per chiudere, grazie. Va bene, ma io posso anche finirla, finirla qui, non... Ho... Non è necessario continuare, comunque eh, perché per, per svolgere questo, questo tipo di ragionamento avrei bisogno di più tempo. Lascio volentieri a Paola eh, la parola che mh, naturalmente dirà, dirà la sua, autorevolmente. Grazie.